Gli esosomi sono delle nanoparticelle lipidiche che sono rilasciate da qualsiasi tipo cellulare che si ritrovano nei fluidi biologici infatti, e che siccome eh, portano e veicolano eh, dei marcatori possono portare perifericamente quindi nel sangue circolante o in qualsiasi altro fluido biologico delle informazioni rilevanti alla diagnostica. Zosomics è una società molto innovativa che affronta una tematica molto delicata ed importante che è quella della diagnostica oncologica da due punti di vista. Dal punto di vista dello screening tumorale, per cui abbiamo sviluppato delle tecniche per identificare con un semplice prelievo la presenza di un tumore, di un qualsiasi tumore e dal punto di vista della diagnostica di mantenimento, eh, della diagnostica di monitoraggio, per capire che tipo di terapia è più appropriata per un paziente e per capire quando questa terapia eventualmente deve essere sospesa o modificata. Gli isosomi sono delle vescicole molto piccole di dimensioni nanoparticellari che vengono rilasciate da tutte le cellule ma in particolare dai tessuti tumorali e uh, possono essere catturate dal sangue o da qualsiasi altro uh, liquido biologico e per poter analizzarne il contenuto uh, alla ricerca di biomarcatori appunto per lo sviluppo dei saggi per lo screening o per la diagnostica di monitoraggio del paziente oncologico. Noi abbiamo la mission di sviluppare dei prodotti che vadano a aiutare il clinico nella gestione del paziente oncologico o nell'identificare quei pazienti che potrebbero avere una patologia neoplastica. Questa rimane la nostra mission, la nostra volontà di sviluppare qualcosa che sia a beneficio del paziente nel più breve tempo possibile. Siamo una startup innovativa costituita nel 2012 quindi nel nostro settore, nel settore biotech-pharma, possiamo considerarci una realtà estremamente giovane. Siamo ancora una micro company che ha fatto fino adesso soprattutto ricerca e sviluppo e recentemente abbiamo chiuso un importante deal con l'ONSA, eh, che è una società multinazionale del settore biotech-pharma che è entrata nella compagine sociale con una partecipazione significativa. Questo ci dà... Oggi finalmente un outlook internazionale e eh, un outlook completamente diverso da quello che potevamo avere come startup fino a pochi mesi fa. In una prospettiva di 5-10 anni prevedo che la mission di Esosomics possa estendersi ad altre indicazioni, non solo nel campo dell'oncologia, ma nel campo della medicina rigenerativa, nel campo delle malattie infiammatorie croniche e nei campi della neurobiologia. Questa passione per, per la scienza, per l'innovazione, per ciò che è nuovo e che deve essere in qualche misura scoperto, capito, è sempre stato per me un'attrazione una, un fatale. Thank <smart noise> you.